Come trovare il comproro migliore? Io sono Davide Campomaggiore e sono il titolare di Oroetic. Da oltre dieci anni mi occupo di metalli preziosi e con la mia catena Oroetic sono divenuto famoso ai media italiani per il grande lavoro a supporto e tutela dei consumatori. Se stai pensando di vendere il tuo oro, probabilmente ti sei posto la domanda dove vado a venderlo? A chi mi rivolgo? Come trovo il miglior comproro della mia città? È una domanda giustissima ed è bene che te la stia facendo adesso e non dopo aver venduto torniamo a noi come trovarlo si parte innanzitutto da una cosa che può sembrare banale ma banale non è le recensioni se devi acquistare qualcosa su amazon e magari lo fai spesso sicuramente come me e come tutti gli utenti di amazon ci affidiamo moltissimo alle recensioni. Se dobbiamo acquistare un, un oggetto che ci serve velocemente neanche leggiamo la descrizione dell'oggetto. Vediamo quello con più recensioni positive e lo compriamo. Perché? Perché ci fidiamo delle opinioni di altri consumatori che prima di noi si sono rivolti a quel servizio o hanno comprato quel prodotto. Quindi leggere recensioni positive, molte recensioni positive, su un servizio sicuramente è un indice di affidabilità di quel servizio perché delle persone totalmente disinteressate hanno deciso di spendere il proprio tempo per scrivere delle parole buone o no o negative su un servizio a cui si, si sono rivolti. Quindi prima cosa andare su Google e vedere nel, intorno alla propria area quali comproro ci sono e quali hanno più recensioni chi ne ha di più quante ne ha positive se il comproro che è sotto casa non ha recensioni non ha un sito non ha un nome ma ha scritto l'insegna comproro e basta qualche domanda me la farei diciamo che non mi rivolgerei con massima fiducia dandogli carta bianca eh, essendo il primo che capita lì dentro magari non saresti il primo cliente ma non lo sai perché comunque nessuno ha voluto spendere due parole per lui un altro aspetto da valutare è quello della credibilità sul web. Che sito ha? Che tipo di sito web ha? Da informazioni utili ai propri clienti o è solo autoreferenziale? È una pagina anni 90 dove dice solo di essere il miglior comproro o dà effettivamente delle prove a supporto di questo, da delle garanzie? Ad esempio, Oro Ethic è l'unico in Italia che offre la garanzia tasche piene. Cos'è siamo gli unici che se entro 48 ore dalla transazione ci ripensi per qualunque motivo, torni da noi, ci riporti i soldi e ti ridiamo l'oro senza farti alcuna domanda se non capire il motivo, o se abbiamo fatto qualcosa che non andava. Questo perché noi vogliamo l'assoluta certezza che quando vendi sei consapevole che stai facendo la migliore scelta possibile e non ti stiamo imbrogliando. Perché se torni a casa, ti rifai i conti e non ti tornano, sei liberissimo di tornare da noi, ridarci i soldi, ti ridiamo l'oro e sarei libero di andare da qualcun altro non ci è mai successo questo perché noi lavoriamo in maniera totalmente trasparente attraverso anche il nostro sistema rosicuro, che è un procedimento attraverso il quale spieghiamo tutta la transazione e questo mette il cliente nella condizione più serena e possibile di fare la propria scelta in modo oculato e soprattutto consapevole. Il comprora a cui ti stai rivolgendo offre questo tipo di garanzia? Sono tutti elementi che servono a capire se è più o meno affidabile se fa solo pubblicità a se stesso o se offre un servizio di informazione e anche tutela ovviamente ai propri clienti. Un altro punto da valutare è quello eh, legislativo. Se è presente il comproro nel registro OAM che è un registro stabilito da un decreto legge del 2017 su cui devono essere iscritti tutti i comproro e se una società è iscritta su quel registro vuol dire che ha tutti i requisiti di legge per operare. Se la società a cui ti stai rivolgendo non è su quel registro, sta operando in modo illegale, non hai requisiti per operare. Quindi, innanzitutto, staglia la larga. Se vuoi saperne di più, visita il sito vendereorosato.com dove troverai comunque un blog ricco di articoli e contenuti e moltissime informazioni che ti aiuteranno a prendere una scelta più consapevole quando vorrai vendere il tuo oro. Se vorrai decidere di affidarti a Oroetic, per noi sarà un piacere, ma visita prima il sito offertaoroetic.it dove troverai 4 vantaggi esclusivi a te riservati per vendere il tuo oro presso in uno dei nostri negozi a condizioni davvero vantaggiose. Un saluto e a presto, grazie!